In tante ricette fanno direttamente il nella pentola, ehm, facendo praticamente, mettendo il dito subito nella pentola, fanno il soffitto, eccetera, eccetera. Io io preferisco tenerlo a bagno viene molto molto molto molto più fiori buono buono buono buono io faccio vedere come faccio io il rosato la mia ricetta allora per prima cosa metto la carne a bagno 24 ore un giorno e una notte nel vino nero vino deve essere corposo tipo barolo tipo barbera questo è un barolo vedete questo è già da ieri che a bagno rimane questo sugo così spesso con tutte le verdure lo mettete qui e lo lasciate qua a macerare questa è la macerazione della carne dopodiché fate un trito con la pancetta ma eh, può essere anche prosciutto pancetta o prosciutto questo serve per fare, per fare il soffritto quindi, trittate bene la pancetta in una pentola alta, deve essere abbastanza alta ci mettete un filo d'olio e ci rifilate o infilate o mettete la pancetta nella pentola e la fate rosolare Nel frattempo che faccio, finché sta rosolando la pancetta, prendo la carne e l'asciugo. L'asciugo bene bene bene bene perché? perché poi vedrete cosa vado a fare. L'asciugo per benino e... ma perché la infarini Laura? la infarino perché fa la sua crosticina poi andandola a friggere quindi nel soffritto solo pancetta o solo prosciutto? non metto cipolla, non metto niente e ora via nella pentola ecco qua la pancetta sta soffriggendo ora ci infilo la carne e la faccio cuocere così la faccio cuocere bene bene bene così ecco che l'ho rigirata ora la faccio cucinare col suo sugo con la sua marinatura il vino con quello metto a bagno deve cucinare almeno per 3 ore deve cucinare a fuoco lento mi raccomando almeno per 3 ore aggiungete un po' di dado naturalmente e anche un po' di sale ecco qua come vi ho già detto, lo stufato deve bollire per 3 ore, ma per 3 ore almeno. Per capire se la carne è davvero cotta, basta infilare la purpetta. Vedete come è diventata tenera? Adesso questa è cotta. Eh, sono 3 ore che sta cuocendo a fiamma molto, molto bassa, aggiungendo il vino della marinatura eventualmente se non basta anche un pochino d'acqua ecco qua il brasato è pronto deve risultare la carne tenerissima ha cotto 3 ore questo la carne vi garantisco che è davvero davvero tenera sono soddisfatta del risultato vediamo un pezzettino di carne mmm ma che buono è l'ho accompagnato con la polenta polenta e stufato mm, mm, mm. che ve lo dico a fare? fatelo! un like se vi è piaciuto il video, mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete iscritti buon appetito, ciao!